A Grazie Presidente. Allora eh, mi dispiace insomma, che il consigliere De Priamo abbia fatto questo tipo di intervento molto duro. Comunque volevo eh, far presente a tutti che ieri c'è stata una Commissione eh, Patrimonio Congiunta Lavori Pubblici come la prima volta che abbiamo affrontato questo tema, forse un minimo di cronistoria ci vorrebbe. Allora, noi abbiamo eh, approvato anche in Aula, vi ricordo, mi, mi sembra l'unanimità perché anche nelle eh, nella Commissione Congiunta Patrimonio Lavori Pubblici di quest'inverno avevamo portato la delibera madre, che era quella appunto che vede istituire eh, un eh, rapporto a tre, cioè Regione Lazio, Ministero di Giustizia e, e mh, Comune di Roma per l'immobile ex Gil, come lo conosciamo noi, che si trova nel Municipio 10 presenti chiaramente tutti gli attori, presente anche il Municipio 10 che da anni eh, attende come territorio questo immobile. C'è anche un contenzioso mh, sono passati tantissimi anni, finalmente siamo arrivati alla quadra per mettere a punto seduti insieme tutti gli attori. Quindi abbiamo votato all'epoca questa delibera, abbiamo dato parere favorevole sia eh, in commissione ripeto, congiunta eh, patrimonio lavori pubblici eh, e poi l'abbiamo votata qui in eh, Assemblea Capitolina. Ehm, accade che eh, poi mh, è arrivata questa proposta di giunta perché chiaramente tutto l'iter nasce come proposta di giunta che passa poi in assemblea capitolina e quindi lo stesso ITER l'ha dovuta fare questo atto che oggi noi eh, appunto stiamo affrontando e, eh, perché va a modificare dei termini dell'addendum che altro non è che il contratto vero e proprio allegato alla delibera che noi stiamo votando e che comunque abbiamo votato all'epoca. Cosa succede? L'ha spiegato credo, insomma io l'ho capito, l'assessora Gatta molto bene ai microfoni prima. Il gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia ha chiesto che non, eh, contrariamente a come erano prima i patti perché si era così deciso tra i tre attori che ripeto sono Regione Lazio, Ministero Grazia e Giustizia e Comune di Roma contrariamente quindi oppure diversamente, non voglio dire contrariamente a quanto pattuito non si può fare una concessione di 40 anni, eh, così si è espresso il gabinetto di quel di Castero, ma bensì la eh, gli, la convenzione prevista per gli immobili eh, non eh, privati, ossia i sei anni più sei. In che senso? Che la convenzione può valere, cioè dovrà valere sei anni più sei anni di rinnovo. E questa è la normativa che si utilizza eh, per ehm, gli immobili non di natura privata. Eh, questo è stato richiesto dal gabinetto del Ministro, eh, del eh, Ministero di Grazia e Giustizia, proprio per rispondere a una precisa normativa, mi sembra, entrata nel 2017, eh, che anche loro eh, insomma, hanno richiamato e che appunto prevede che eh, mh, il. Eh, i Ministeri, la Pubblica Amministrazione risponda a eh, questo tipo di contratto eh, di affitto barra convenzione. Mm, quindi stiamo portando in aula una cosa, eh, una previsione eh, di legge richiamata, ripeto, da uno del, degli attori del, dei contraenti eh, di questo contratto. Eh, che prevede tra l'altro la riqualificazione di questo immobile eh, che ripeto da anni è atteso eh, dal territorio perché dovranno venire degli uffici e in più proprio la parte del Ministero della Grazia e Giustizia gli uffici del giudice di pace. È chiaro che noi pensiamo che eh, il giudice di pace di Ostia, che tra l'altro fu smantellato eh, diversi anni fa, una decina di anni fa e che era eh, molto importante per eh, quel territorio, eh, è chiaro che eh, noi pensiamo che il rimarrà. Ed è prevista anche, questa, eh, anche per questo è procedura, sempre in questo nuovo questo dell'addendum, eh, che Erika, è il primo ministro Erika, è il primo ministro Erika, è la prima Insomma, difficile da comprendere proprio perché, ripeto, è prevista è una previsione di legge che ha richiesto ufficialmente il Ministero di Grazia e Giustizia. Credo di non dover aggiungere altro. Chiaramente, eh, anticipo, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.